16 Non so come abbia fatto l'alveare a impossessarsi della luce Icora lo scoprirà Ma nel frattempo Volete che li attacchiamo? Mi serve che li attacchiamo Con forza Guardiano! Sarà il nostro inviato sul campo. I rinati dell'alveare di Savaton si scatenano contro le forze dei Guardiani. Vindicali e rintraccia i capi responsabili di questo. Arrivano rinforzi. Una volta indebolito, i miei psionici interverranno. Preparati a entrare nello Psicomondo. E mentre sei lì, fai fuori quanti più combattenti dell'alveare possibile.